Anni fa lavoravo in un locale e il titolare mi diceva spesso: Vedi qui, Nejo, il DJ lo devi fare che passione. Cosa voleva dire? Innanzitutto, io ero un poco più che ventenne rampante, quindi molta ambizione e lui in questo modo mi diceva che come avevano sempre fatto piaceva prestare attenzione alla musica alla selezione che tutto fosse fatto per bene però non è che mi potesse garantire poi uno stipendio e quando magari sarei cresciuto e avrei potuto lavorare forte beh quello era il momento di spiccare il volo e lui non mi avrebbe potuto trattenere avrebbe inserito qualcun altro giovane da far crescere e a me è rimasta dentro questa cosa di lavorare per passione e mi ci interrogavo in realtà questo ci sono delle controindicazioni perché magari chi lo fa per passione si pensa di poter andare in barba quindi a tutte le regole perché comunque un lavoro, un sostentamento base ce l'ha e in realtà bello mio non è così che funziona siamo in un mercato quindi dobbiamo stare alle regole dobbiamo essere corretti con i colleghi abbiamo dei costi dobbiamo sottostare a degli standard minimi qualunque sia il tuo status di contro una volta raggiunto un livello superiore quindi poter lavorare in contesti più diversi non possiamo lasciare a casa la passione perché se diventa effettivamente un lavoro come un altro senza la passione per la musica la passione per le serate la passione per lo stare tra le persone beh mi dispiace cambia lavoro perché non ha veramente senso in realtà con i colleghi più stretti abbiamo leggermente modificato questo detto il dj non lo si fa per passione ma con passione questo ti deve accompagnare sempre qualunque sia il tuo livello la passione la porti sempre con te ed è quello che ti stimola a migliorarti ogni giorno ogni settimana e di essere sempre avanti sempre sul pezzo a maggior ragione se invece di fare il dj vuoi essere un dj il dj lo si è non per passione ma con passione